Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. Se desiderate migliorare la vostra piscina da un punto di vista estetico, funzionale o per qualche motivo dovete svolgere dei lavori di ristrutturazione, sarete felici di sapere che anche quest'anno sono state messe a disposizione delle importanti detrazioni fiscali per gli interventi di manutenzione e di miglioramento delle prestazioni energetiche di strutture ed edifici. Vediamo quindi nel dettaglio per quali tipi di lavori inerenti alla piscina è possibile richiedere questo tipo di agevolazione. Partiamo subito specificando che questo tipo di detrazione si suddivide in due tipologie. Bonus ristrutturazioni, che permette di avere una detrazione del 50%, e l'eco bonus, in cui l'importo detraibile corrisponde al 65% delle spese degli interventi fino ad un massimo che può variare, in base al tipo di intervento da effettuare, da 30.000 euro fino a 60.000 euro. Prima di continuare, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi contenuti e mi raccomando, lascia un like a questo video! Il bonus Ristrutturazioni è valido per gli interventi di Ristrutturazione estetica, lavori finalizzati a rendere più bella la piscina ristrutturazione funzionale, gli interventi cioè che contribuiscono a migliorare l'efficienza e le performance della piscina e ristrutturazione impiantistica, che sono i lavori rivolti alla sostituzione delle tubazioni, dei sistemi di filtrazione e degli accessori della vasca. L'eco bonus invece è valido per gli interventi di installazione di pompe di calore, implementazione di sistema di building automation, installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda, installazione di scalda acqua a pompa di calore e installazione di generatori ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione. L'ecobonus può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito d'impresa, a patto che siano possessori dell'immobile sul quale verranno effettuati gli interventi. Per sapere come usufruire di queste detrazioni, vi invitiamo a leggere l'apposito articolo del nostro blog cliccando nel link in descrizione.